Questo è un altro Ordine del Giorno, eh, Presidente, che riguarda invece i servizi pubblici di livello locale e eh, con questo ordine, noi, diciamo, ordine del Giorno chiediamo che venga immediatamente attivato il concorso per la progettazione di questi spazi, sensi dell'articolo 5 del protocollo d'intesa stipulato tra Roma Capitale e Cassa Depositi e Prestiti, e proprio perché vogliamo garantire che si possa arrivare all'approvazione del programma integrato avendo già selezionato la proposta eh, migliore. Quindi anche in questo caso abbiamo dato un termine massimo per svolgere queste operazioni e questo lo facciamo soprattutto perché eh, vogliamo evitare la monetizzazione degli, dei relativi oneri che sarebbe comunque prevista dall'atto d'obbligo, quindi noi vogliamo scongiurare che questo avvenga, per cui con l'ordine del giorno abbiamo dato un tempo massimo per arrivare, per concludere le operazioni relative al concorso di progettazione. Inoltre, e questa era un'altra eh, richiesta pervenuta anche dal municipio, diamo indirizzo agli uffici perché al disciplinare del concorso venga allegato il documento della partecipazione che ha inviato il municipio al Dipartimento Pau proprio per valorizzare la volontà e i fabbisogni del territorio espressi nel corso di quella partecipazione. Quindi ci sembrava opportuno e l'abbiamo condiviso in commissione valorizzare eh, quel percorso partecipativo che è stato svolto nel 2017 e garantire che il per... Corso, e che il concorso di progettazione si concluda nei tempi eh, giusti per eh, consentire la contemporanea realizzazione tra eh, gli interventi privati e quelli pubblici. Grazie.